Buonasera, ben, ben trovati. Un annuncio velocissimo per ringraziare ovviamente intanto tutti coloro che stanno seguendo questo canale YouTube ormai da diverso tempo, siete sempre di più e per questo vi ringrazio. Eh, ci sono un paio di novità che riguardano questo canale YouTube. La prima è l'attivazione degli abbonamenti. Eh, I corsi eh, di Premiere Pro e di After Effects, corsi completi di Premiere Pro soprattutto sono corsi riservati agli abbonati. Questo vuol dire che non ci sono più, no no, i corsi continuano ad essere presenti su questo canale YouTube, ma sono riservati a coloro che si abboneranno mensilmente ad un costo di 3 euro. In poche parole mi offrite 3 caffè al mese e in cambio potete accedere al corso completo di Premiere Pro che so aver aiutato molte persone a muovere i primi passi nel mondo del montaggio video. Non solo, per chi si abbonerà ci saranno anche dei corsi eh, nuovi e pensati appositamente per gli abbonati. Mi sto preparando un corso di Adobe Audition, un corso base di Photoshop e nuovi corsi di Premiere Pro più semplici e sintetici e come si dice stringati rispetto a quelli che sono attualmente caricati. Se invece volete imparare ad utilizzare Premiere in maniera un po' old school sappiate che tra poco parte il corso a distanza quindi su Skype e su Zoom ci vedremo un paio di volte alla settimana più verosimilmente una volta alla settimana per un paio d'ore e in maniera live e interattiva ecco, vedremo come funziona non solo Premiere ma in generale il video moderno per i social network e tutto ciò che, che è collegato quindi se volete abbonarvi a questo canale YouTube fate un piacere a me e se volete partecipare ai corsi a distanza di Premiere Pro e di After Effects invece inviatemi una mail ad info.fabbiambrosio.it e sarò felicissimo di darvi tutte le informazioni che volete per adesso grazie e ci vediamo qui su questo canale YouTube un abbraccio